Benvenuti sul mio canale. Per realizzare questo fiore ho scelto questi due colori. Prendo della carta da forno e vado a versare sopra un acrilico di colore bianco. Utilizzo una retina e la vado a chiudere in questo modo per fare delle venature sui petali. Vado a bagnare la retina nel colore. Poi vado a schiacciarla su una parte del foglio pulito per far sì che risulti un colore leggero. Guardate, il risultato sembrano proprio delle venature realistiche. Continuo facendo sempre lo stesso movimento. Il risultato finale deve essere così, senza eccessi di colore. Continuo terminando il foglio, lascio asciugare e vado a colorare anche la parte dietro. Lascio asciugare tutto e poi procedo vado a tagliare la sagoma direttamente su un quadrato di gomma eva trovo il centro e poi vado a tagliare in questo modo piegando a metà il quadrato e vado a tagliare gli angoli interni partendo dal centro lascio un centimetro e inizio a tagliare dopo aver tagliato la sagoma vado a ritagliare ogni singolo petalo in questo modo dall'esterno verso l'interno rimanendo una punta all'insù procedo tagliando tutti i quadrati Di solito realizzo sagome semplici e senza stampi. La diversità di ogni sagoma rende il lavoro più originale. Procedo nel tagliare tutte le sagome. per realizzare questo fiore ho scelto due colori simili sono belli e sono semplici si possono realizzare delle bellissime composizioni floreali la punta tagliata in questo modo li rende molto particolari ed ecco le sagome che ho realizzato Ho tagliato vari quadrati, misura 10x10 e 8x8. Su della gomma eva di colore verde vado a disegnare delle foglie a mano libera. Le disegno in modo semplice. le vado a tagliare tutte nello stesso modo dopo averle tagliate con le forbicine faccio una bordatura più realistica facendo dei piccoli taglietti e togliendo l'angolo Per modellare queste sagome utilizzo una piastra messa alla massima temperatura. Quando la sagoma si è rialzata la vado a modellare in questo modo, girando il petalo tra le dita. Quando vado a girare il petalo lo giro più verso il basso partendo dal centro, in questo modo non si spezza. I petali saranno simili ma non saranno uguali. procedo modellando le foglie dopo avergli dato forma segno con uno stuzzicadente le venature procedo ad assemblare i fiori utilizzando questi pistilli per fare lo stelo utilizzo del filo da giardino rivestito Vado a fissare i pistilli sullo stelo in questo modo, completo con una punta di colla. Dopo che la colla si è asciugata, vado a forare la prima sagoma e la vado ad inserire nello stelo. I primi petali li incollo un po' più chiusi, realizzando così un bocciolo. Per i miei lavori preferisco sempre la colla a caldo. Dopo aver incollato lascio asciugare e procedo incollando la seconda sagoma. I petali successivi devono andare nello spazio di quelli precedenti. Aggiungo sempre poca colla e procedo. Sto realizzando questi fiori perché farò delle bellissime composizioni. Man mano procedo ad incollare tutte le sagome. Per fare questi fiori ho utilizzato tre sagome realizzati da quadrati di 8 cm e due sagome con dei quadrati di 10 cm. ho tagliato un cerchio a mano libera di colore verde lo vado a piegare e vado a fare quattro piccoli taglietti e poi faccio altri due tagli sempre al centro lo vado ad aprire e vado a tagliare tutti gli angoli realizzando così delle piccole punte taglio prima da un lato giro e taglio dall'altra parte per modellare lo vado a chiudere vado a girare le punte tra le mani poi man mano un petalo per volta lo vado a girare così dando così un movimento molto naturale Proseguo a forare e a infilare lo stelo. Aggiungo della colla e vado a chiudere. Ora procedo incollando le foglie. prima di completare il fiore vado a girare le punte dei petali verso l'interno strofinando la gomma eva tra le dita in questo modo ha proprio un aspetto realistico ora vi mostro come incollare la prima sagoma in modo che il fiore sembra più aperto incollo la sagoma facendo fuoriuscire i pistilli dall'altro lato in modo che rimangano solo le punte e poi procedo ad incollare man mano tutte le sagome Il video è terminato in modo semplice e veloce. Se vi è piaciuto lasciate tanti like e condividete. Ciao e al prossimo video!